Ciao a tutti. Oggi prepareremo la crema di ricotta e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: ricotta, latte, farina di tipo 00, zucchero, uova, vanillina, la scorza di limone e la cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone, la vanillina e la cannella e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 uniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo le uova e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la ricotta la farina e il latte e facciamo cuocere per 7 minuti 90 gradi velocità 4 La crema è pronta, trasferiamola in delle coppette e lasciamola intiepidire. Crema di ricotta e cannella, ideale per farcire torte, crostate, bignè oppure come dolce da mangiare al cucchiaio spolverizzando con un po' di cannella. Grazie e alla prossima ricetta!